Ciao a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo video, con un nuovo episodio della serie B di Futsal. Oggi c'è un derby, c'è Sant'Agata Balsa e con questa partita si chiuderà il campionato di Serie B di Futsal. Eh sì, ragazzi, siamo arrivati all'ultimo atto di questa stagione, iniziata per Fabio a dicembre, una stagione sicuramente bellissima. Purtroppo, però, il campionato si sta concludendo ora, proprio nel periodo migliore per Fabio. Sì, abbiamo visto comunque come Fabio nelle ultime giornate stia giocando molto bene. Abbia realizzato anche diversi gol e assist. Vediamo se anche oggi riuscirà a chiudere in bellezza questo campionato. E andiamo a scoprirlo come sempre, andando in macchina, facendo le domande e entrando dentro. Sant'Agata Balsa. Andiamo! Eccoci quindi in macchina diretta. Verso la palestra di Sant'Agata, noi come sempre iniziamo il giro di domande. Per l'ultima volta in questa stagione, andiamo allora con la prima domanda da parte di Vale Packer22. Che dice Fabio: approfitto della tua prima munizione secondo me ingiustificata, per dirti che dalla prima partita che ho visto Tendi un po' ad accentuare i contatti e a simulare. Questo vizio sicuramente te lo porti dal calcio. Però penso sia carino provare ad eliminarlo, visto l'atteggiamento generale di chi gioca a calcio a 5. Detto questo, stai spaccando. Grazie, secondo me non simulo perché faccio fatica. Ho sempre fatto fatica anche nel calcio a simulare. Ad accentuare i contatti, sì, lo faccio. Si è praticamente costretti ah, ad accentuare un minimo perché altrimenti le contatti che secondo me sono fallosi non vengono fischiati per quanto magari riguarda la munizione settimana scorsa c'è se qualcosa da dire su quanto è successo? vabbè niente solo che ovviamente non era una simulazione ma si vede anche dall'atteggiamento del corpo sia mio che degli avversari che stavano tutti rientrando verso la prima porta e stava anche già accettando la munizione il giocatore avversario andiamo con le domande da parte di Diego Domeniconi che dice Fabio quanti anni hai? se sei ancora sotto i 20 anni seguendo anche io il futsal ti dico che secondo me entro 2-3 anni hai buone possibilità anche di arrivare in Serie A questa affermazione mi aiuta nella domanda credi che nel fuzza sia più facile arrivare ai massimi livelli. Grazie Diego. Sono del 2002, quindi in realtà ho 21 di anni, spero che sia valido comunque. Secondo me è un po' più facile arrivare ai massimi livelli nel calcio a 5 rispetto al calcio, perché ovviamente è praticato da molte meno persone. Poi arrivare ai massimi livelli è difficile in tutti gli sport, però sì, se compariamo al calcio è un po' più facile. Andiamo con la domanda da parte di Davide Luchino, che dice: "Intanto complimenti a te Fabio e ai tuoi fratelli per il canale. Io e il mio amico non ci perdiamo neanche un tuo video. Ma ci farei vedere intanto anche qualche sessione di allenamento di calcio a 5?". Grazie mille Davide, sì, sicuramente è un'idea interessante però gli allenamenti diciamo che sono una cosa anche un po' riservata dato che lo possono vedere tutte le altre squadre che affrontiamo in campionato quindi magari per il momento è meglio di no. Andiamo con la domanda da parte di Yoma Quaresma che dice Fabio, ora che sei una star, hai mai pensato di cambiare pettinatura? <ride> non credo di essere una star, però ho pensato di cambiare pettinatura, mi servono dei suggerimenti. Suggerite tante pettinature per Fabio, magari la prossima stagione inizierà chissà con un nuovo taglio di capelli molto particolare, molto accattivante. Che idee avete come tagli di capelli no, no, particolari? No, no, non dico niente qua. Adesso vi leggo io una domanda di Lib12 Ita che dice Complimenti a Fabio e alla squadra per la partita, ovviamente anche a voi ragazzi Volevo chiedere come fate a sapere il numero dei gol e i nomi di tutti i giocatori, avete un elenco? Allora per quanto riguarda il conoscere i nomi di tutti i giocatori è una procedura che di solito facciamo con la distinta Quindi chiediamo alla squadra avversaria oppure direttamente al direttore di gara di farci vedere a distinta appunto degli avversari Poi da lì riusciamo ad avere appunto tutti i nomi per la telecronaca Per quanto riguarda invece magari le statistiche dei giocatori con le assist utilizziamo palla al centro, tutto campo Che sono due siti comunque molto affidabili e precisi per quanto riguarda anche le statistiche statistiche dei giocatori. Eccoci arrivati in palestra Cri, come ti senti alla vigilia di questa partita? Sono stanco. Come mai? Perché ieri ho giocato. Fatto gol anche? Sì, quattro gol. Ragazzi seguite su Instagram il nostro fotografo Crismo 1997 per consigli di foto e anche di fi fi fi fiducia. <ride> Eccoci quindi all'interno della palestra comunale di Sant'Agata. Ah, vediamo alle nostre spalle il campo. Su cui a breve mettere piede. Come arriva la partita di oggi, anche psicologicamente, se era un buon periodo di forma. Come ti senti? Sì, mi sento bene. Purtroppo oggi abbiamo molte assenze, ma comunque siamo tutti carichi, penso, per questa ultima partita stagionale e sicuramente daremo il massimo per concludere in bellezza questa stagione. Quindi vediamo come andrà. Hai disputato una grandissima partita nell'ultimo match contro il Bordighera. Oggi sarà difficile ripetersi, ma sicuramente i presupposti sono buoni. Sì. Cerco sempre di dare il massimo, di fare gol, magari di sbagliare meno rispetto alla settimana scorsa, perché siccome molte volte esagerate. Quindi cerco sempre di equilibrare di più le giocate e ovviamente anche di essere decisivo se riesco in fase offensiva Eccoci Fabio anche con le mie domande Allora innanzitutto complimenti perché sei in grandissima forma nell'ultimo periodo E sei reduce da 4 reti e 3 assist nelle ultime 5 giornate Sicuramente un bottino importante che vorrei incrementare ulteriormente quest'oggi Sì vabbè come hai detto anche le altre volte sicuramente mi fa piacere segnare sono detto guardi che mi auto impongo, diciamo però non voglio essere ossessionato dal gol Magari se riesco a segnare è un plus Ok invece come sono andati Fabio gli allenamenti questa settimana Considerate anche le tantissime assenze che avrete quest'oggi sì, sicuramente gli allenamenti in generale, l'ultima parte di stagione è stata condizionata da molte mancanze, da infortuni, problematiche varie. Oggi non siamo proprio al top della forma in quanto squadra. Tra l'altro, ultima partita al Balsa o l'anno prossimo rimarrei qui? Non lo so ancora, sicuramente qua mi e... sto trovando benissimo, quindi mi piacerebbe continuare qua. Vediamo comunque, ci sono diverse cose da vedere, poi valuteremo. Allora ragazzi, non dico 10.000, non dico 5.000, se questo video arriva a 7.500 like, vi diciamo Fabio dove andrà a giocare l'anno prossimo. Detto questo noi ringraziamo Fabio come sempre per l'intervista pre-partita che ci ha concesso, anche perché è difficile concedere un'intervista secondo me prima di una partita io sarei comunque molto concentrato sull'obiettivo e fare fatica probabilmente a rilasciare <ride> dichiarazioni quindi in bocca al lupo e ci vediamo dopo raggiungi la tua terza marcatura consecutiva speriamo dai. Adotto. Dai, eccoci ragazzi finalmente sul parquet della palestra di Sant'Agata per raccontarvi quella che sarà la ventiseiesima giornata del campionato di Serie B di Futsal nonché ultimo appuntamento per questa stagione. Sì, è comunque anche una partita molto equilibrata tra due squadre che sono lì in classifica, ottavi contro noni, Balza a 30 punti, Sant'Agata a 23. Vediamo come si comporteranno anche oggi gli ospiti che vengono da un'ottima vittoria nell'ultimo match. Eh sì, fra vedremo come riuscirà a chiudere la stagione la squadra di Mr. Velimir Andreic, che qualora vincesse otterrebbe i 33 punti gli anni di Cristo. Inoltre c'è da ricordare anche il periodo di forma del Balza che riduce da 9 punti nelle ultime 5 pari. Il Sant'Agata invece 5. Però c'è da ricordare che anche per i padroni di casa il periodo è abbastanza positivo. Sono stati l'unica squadra, assieme al Bologna, a riuscire a fermare l'Olimpia Reggio e ottenere un punto. Così come poi anche il pareggio interno per 3-3 contro l'Atlante Grosseto: due successi. Se non per quanto riguarda i tre punti, comunque per quanto riguarda il morale. La classifica sono risultati che fanno super bene. Sì, tra l'altro, una cosa che volevo aggiungere è la squadra che pareggia di più in questo campionato. Ben otto, al Guinness World Record della Serie B di futsal. Sì, inoltre, comunque ricordiamo che nel match di oggi il Bazar arriverà con tantissime assenze, sia per appunto dei squalificati dell'ultima giornata che ricordiamo essere Essendo difilato, Fusca. Inoltre, anche lui oggi non ci sarà. Ovviamente, anche Noah e Pozzi, essendo stati espulsi. Inoltre, ci sono anche diversi giocatori in distinta che non sono top della forma. Vedi, Emanuele Fogli o anche Aiman Maizi. Tra l'altro, torna oggi anche in distinta Gamberini. Però, probabilmente non sarà in condizione di disputare molti minuti. Vediamo se comunque gli verrà concesso qualche spezione di gara. E vedremo anche quale sarà l'epilogo del test a testa tra i due capocannonieri di entrambe le squadre. Da una parte troviamo Roberto Conti. 25 gol in stagione, 24 in serie B di futsal. porto post invece, troviamo Lorenzo Canale. 20 reti in questa serie B, 22 complessive. Ancora indisponibile Bruno Salerno, che è mediato proprio l'infortunio nel match d'andato un problema al menisco operazione per lui uno dei giocatori con più esperienza non ci sarà dispiace sportivamente parlando e allora noi andiamo ad assistere a questa ventisesima giornata andiamo a vedere come si comporteranno le squadre per l'ultimo match della serie B di futsal di questa stagione come sempre andiamo a mettere a posto l'attrezzatura e poi entriamo dentro con Sant'Agata Balza, andiamo. andiamo eccoci dunque finalmente nella nostra postazione all'interno della palestra comunale di Sant'Agata per raccontarvi quella che sarà la ventisesima giornata del campionato di serie B di futsal ultimo appuntamento per questa stagione calcettistica Sant'Agata Balza. entrambe le squadre vorranno chiudere il loro campionato nel miglior modo possibile, il Bals ha trovato successo nell'ultimo match per 7-3 contro il Bordighera dall'altra parte anche Sant'Agata vincendo per 6-5 nell'altra sperta contro la Vigor Fucecchio, tra l'altro quando gioca il Sant'Agata è sempre garantito lo spettacolo ricordiamo anche il primo match stagionale, quello con cui aveva aperto appunto il campionato Sant'Agata finì per 15-10 per la San Giovanese, in quel caso 25 gol totali cosa mai avvenuta nel corso di questo campionato e intanto scorre la classifica e vediamo quanto sia importante la partita di oggi per il Sant'Agata che deve sicuramente vincere per ipotecare quello che il discorso non ho posto Steve che bacia la telecamera il pugno di Fabio mister Velmir Andrejc ed ecco quadrato anche Fabio che arriva a questo match sicuramente in un buon periodo di forma due assist e un gol per lui in ultima sfida contro il Bordighera e adesso è anche il momento della foto di squadra della foto di gruppo e vedremo se oggi il numero 11 di Baricella avrà un minutaggio maggiorato complice anche le tantissime assenze Manca Pozzi Manca Ferrante due punti fissi del balza e tanti indisponibili ma adesso andiamo a leggervi quelle che saranno le formazioni che scenderanno in campo partiamo dal balza che schiera di Bitonto in porta davanti a sé come ultimo Conti laterale destro Fabio Di Mauro laterale sinistro Tosca e pivot Simone dalla parte opposta invece troviamo Anni Carico in porta davanti a sé come ultimo straface laterale destro canale laterale sinistro Quacquarelli e come pivot di Norcia ormai tutto pronto manca pochissimo ecco Fabrizio Simone sul punto di battuta per dare il via alla ventisesima giornata del campionato di Serie B di Futsal che avviene ora con Conti che tocca il suo primo pallone dell'incontro il dialogo con Toschi ancora il capitano del palazzetto dello sport di Baricella che va da Simone ancora Superbike Cerca una soluzione, va a destra poi da Fabio Attaccato da Quacquarelli Il fallo da parte del numero 8 del capitano Del Sant'Agata sarà calcio di punizione per il balza Qui bello spunto Subito, non appena iniziata la partita da parte del numero 11 che viene toccato all'altezza del piede destro Sì, buon lavoro subito da parte di Fabio Che oggi tra l'altro ritrova la titolarità Dopo il match contro il Grosseto Vediamo come si comporterà Attenzione Conti che va da Fabio, la tocca Quella punta del piede sinistro con l'esterno non riesce a inquadrare lo specchio della porta Forse avrebbe potuto adoperare anche il piede destro in questo caso rivediamo ora dal replay comunque bella l'imbucata di Superbike bravo anche Fabio da rampiezza dopo non è riuscito a centrare lo specchio della porta sì probabilmente non ci sarebbe arrivato nemmeno con il piede destro su questa palla è un pelettino lunga però comunque trama molto interessante da parte del Bazza, che inizia abbastanza bene questo match sempre il numero 5 la sua lata lì indietro innescare Toschi da questi a Conti da, va a destra dove trova puntualmente Fabio che poi decide di tornare indietro sempre dal capitano ancora Conti cerca la verticale per Fabrizio Simone Che chiama l'inserimento di Toschi Capisce tutto però di Norcia E può ripartire ora il Sant'Agata Adesso Strafaccia attaccato Rischia un po' Poi se la cava così e così Anche con la collaborazione di, di Canale Che cerca le finte su Fabrizio Simone Da questi a Quacquarelli Qual è il possesso di Straface Che va sempre dentro da Quacquarelli Da questi ancora al numero 13 il Possesso dell'ultimo del Sant'Agata Che va sempre da Canale Che poi si ferma un attimo Perché compagno non è al top si riprende ora adesso si rinnova il duello Lorenzo Canale e Fabrizio Simone il 12 cerca di andare da Di Norcia da questi a Straface che pensa per un attimo alla conclusione poi va sempre a destra dove trova Canale va dentro poi per Di Norcia e poi il destro di Quacquarelli si perde ampiamente a lato tutto sotto controllo per Di Bitonto che va ora lunghissimo a cercare proprio Fabio che sbaglia lo stop aggredito anche da Straface però lo stop difettato del numero 11 Complice ora la nuova rimessa in gioco da parte del Sant'Agata. Intanto il direttore di gara ha qualcosa da ridire alla panchina. Proprio dei padroni di casa esce ora di Norcia. Ed entra il numero 7. Uno dei giocatori sicuramente più promettenti. Mohamed Bahi. 8 gol per lui fino ad ora in stagione. Adesso proprio Bahi che va da strafaccia. Ancora dentro il numero di Cocquarelli che prova il destro. Alta sopra la traversa. Buono squillo qui da parte di Quacquarelli. E già il secondo squillo da parte del Sant'Agata. Nel giro di pochi minuti, ora prova a spingere un po' di più la formazione di casa. adesso Fabrizio Simone che va da Toschi. Viene Fabio incontro, Simone va lungo Cerca di servirlo proprio il 14 Che poi si va a riprendere un pallone su strafaccia Attenzione Fabrizio Simone il destro Annicchiarico c'è Prova a partire proprio Superbike Che va ora a pescare a destra Fabrizio Simone Che cerca il pertugio giusto che Cerca di trovarlo con la collaborazione di Toschi Che va ora a destra da Fabio Lo stop così così da parte di Fabio Che poi rimedia Fordice su strafaccia Vuole il centro del campo Fabio Bello lo squillo Bello l'acuto qui da parte di Fabio Di Mauro Che non riesce a centrare però Lo specchio della porta Sì buona giocata da parte di Fabio Che è riuscito a trovare il centro del campo. Peccato un po' per la conclusione che è uscita un po' strozzata Adesso ancora Fabio in possesso Recupera un pallone, prova a ripartire Si sposta la palla sul destro, straface duro Forse con un fallo, ma non secondo il direttore di gara Che non lo ravvisa e fa proseguire Dunque straface, prova a ripartire, va da Canale Uno sguardo davanti a se, va a servire Inter. interviene Conti, Bahi lo fa fuori secco Bahi dentro per Canale Arriva il gol di Lorenzo Canale 22esimo centro di stagione 21esimo in campionato E vantaggio Sant'Agata sì, Ottimo lavoro qui da parte di Bahi che sicuramente offre un cioccolatino a Canari, da lì non può sbagliare, Conti qua ha rischiato ad uscire secco e forse è quello che ha creato maggiormente spazio al Sant'Agata per aprire appunto le danze, è quello che vale, gol dell'1-0. Praticamente a porta sguarnita va a calciare Lorenzo Canale per lui, è un gioco da ragazzi, intanto esce ora Fabio Di Mauro, entra Ettore Fadiga, il dottore ritrovato in questo incontro dopo due partite in cui non è stato presente, adesso è rimesso in gioco ancora in favore del Balsa con Mordacci. Che prende la palla in mano Cerca una soluzione La trova Andando all'indietro Da Robbie Conti Squarebike La suola Poi le finte Il destro Straface Devia in maniera miracolosa E sventa Il pallone Da Da Maizi. Ti vediamo qui dal replay Bello l'intervento di Straface Che riesce a prevenire L'ipotetico tocco Di Ayman Maizi. Il caimano Che avrebbe potuto depositare In porta Adesso il mancino Ancora di Conti E poi il palo Forse anche eh, Si ritrova la palla Lì a Nicchiarico Qual è il possesso del numero 29 Il nino che va da Robbie Conti. La finta Cercare di caricare il destro Non ci riesce Poi Emma Maizit attaccato dallo E poi Conti il destro Destro velleitario che Però non inquadra lo specchio della porta Si continua a provarci Conti Che si è acceso in questi ultimi minuti Non ha creato in questo caso L'occasione precedente Tanto seguiamo Adesso attenzione il pressing. C'è stato un passaggio, un retropassaggio che non ci può essere perché non si è superata la metà campo. Dunque, punizione a due da una posizione interessante, da una mattonella insidiosa. Vediamo il Caimano che parla con Conte. Probabilmente vorrebbe questo calcio di punizione. Però sappiamo delle doti dello specialista, nonché del capocannoniere del Balsa su questi calci piazzati tutto pronto ormai, fatica, tocca per Robiconti Superbike, lo fito che non basta si gonfia la rete ed è 1-1 25esimo sigillo in campionato per Robiconti 26esimo in stagione sì sicuramente un gol un po' fortunoso da parte di Conti però penso l'abbia cercato perché si può vedere anche dalla sua postura che non ha cercato la potenza quanto più la precisione e infatti con il piatto riesce a metterla in mezzo alle gambe di Lofi che spaglia un po' perché gira il corpo e questo lo porta a non vedere il pallone e la palla entra per quello che vale il gol del 1-1. Intanto rimessa in gioco ora in favore del balza con Mordacci che gioca all'indietro proprio da Conti da questi a Fadiga ancora il numero 3 elegante dentro per Conti da questi al Caimano. Sfida a il Caimano cerca lo spazio Per rientrare non lo trova quindi Va vale all'indietro da Conti che sfida un po' tutti Conti col mancino In meno di un minuto Doppietta di Conti Fulmina c'è il sereno nel miglior momento Probabilmente del Sant'Agata ribalta così Chissà se c'è stato l'ultimo tocco da parte del Caimano Rivediamo qui Molto bello lo strappo E poi dopo l'ultimo tocco è di Straface Che devia involontariamente nella sua porta Si dispera il numero 13 e 2-1 balza sì, è ancora lui che c'è sempre nei momenti di difficoltà. Roby Conti ha trovato comunque un mancino potente. Poi è vero, c'è stata la direzione sicuramente decisiva. Però è sempre lui che si prende la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà. Roby Conti realizza il 2-1, sorpasso Baz. Adesso ancora gestione di Bahi, straface. Dentro per Quarelli che prova a girarsi il numero 8. Poi bella l'imbucata per Bahi. E arriva anche il gol di Mohamed Bahi Nono centro di stagione Bellissima la palla di Massimiliano Quacquarelli E poi si presenta davanti al portiere il numero 7 del Sant'Agata Glaciale non perdona Sì bravissimo Bahi che tra l'altro era stato anche lui a servire canale per il gol dell'1-0 E adesso è lui a punire il balzo e trovare il nuovo pareggio È un giocatore che sicuramente sta mettendo in campo tutte le sue qualità e Intanto rientra ora Fabio Di Mauro ed esce il caimano Ayman Maizzi Punteggio torna sul 2 pari. Adesso vediamo Conti che pensa al destro. Poi va a destra da Fadiga. Viene attaccato prontamente da Di Norcia, da questi. Quacquarelli che cerca il pallone lunghissimo, dove però non c'è nessuno. Adesso Fadiga va indietro da Conti che pensa nuovamente al tiro. Sfida Di Norcia. Poi va al destro. Palla a lato. Conti tira da tutte le posizioni adesso attenzione Quacquarelli che cerca la verticale, Fabio sporca una volta, sporca due e poi prova a rilanciare, buono qui l'intervento e il ripiegamento difensivo da parte del numero 11 del balza che sta crescendo Conti cerca di avanzare, va a sinistra da Fadiga che cerca Fabio, lo stop da parte del numero 11 che viene aggredito da Quacquarelli in maniera regolare per il direttore di gara che lì ha due passi, adesso Lorenzo Canale prova a ripartire il possesso del numero 12 che porta avanti il pallone da ultimo Sempre Lorenzo Canale che va a sinistra dal neutrato Monaco Che dribleggia in mezzo al traffico Conti sporca un pallone, non ha sufficienza Ci arriva Quacquarelli che gioca all'indietro per Bahi. Ancora Canale, pensa al sinistro Poi dialoga molto bene con Quacquarelli Ancora Canale, di Bitonto, spettacolare Poi Canale ancora in conduzione, molto bene con la suola Va dentro per Quacquarelli E arriva il gol del 3-2 del nuovo sorpasso da parte di Massimiliano Quacquarelli Che prima disegna assist e poi si mette anche in proprio Con il tredicesimo gol in campionato sì, bravo Di Bitonto prima nell'intervento, ma su questa conclusione non può nulla, anche perché è sporcata rigata, rivediamo tutto dal replay. bravissimo Querelli comunque a crearsi lo spazio per arrivare alla conclusione. Ecco qui il buon lavoro da parte di Canale, lo scarico, il tiro deviato la fatica. Nulla da fare per Di Bitonto. È 3-2. Molto bene anche per quanto riguarda l'azione personale in precedenza di Lorenzo Canale, adesso viene chiamato il time out da Veli Mirandreich che Sta rettificando qualcosa in campo, dice così: non si può. Sicuramente non è soddisfatto. Ancora Fabio, la conduzione elegante del numero 11, che pensa per un attimo a puntare, poi torna indietro da Roby Conti. Da questi a Fabrizio Simone, che ha strafaccia davanti a sé. Prova il destro! Fabrizio Simone, anni carico, la tiene lì: attenzione Fabio! Ma arriva per primo Quacquarelli, che sventa potenziali minacce per la porta difesa quest'oggi da anni chiarico Adesso il pallone finisce tra i piedi di strafacce ma adesso attenzione alla ripartenza da parte di Quacquarelli che fa fuori tutti va dentro da Monaco il destro deviato da Andrea Simone poi di Bitonto con la mano a sinistra che parata fantastico di Bitonto un colpo di rene eccezionale da parte 1 del numero uno del balza parata complicatissima che mantiene ancora vivo il uh, Balsa. adesso pronto Bahi da calcio d'angolo va a scucchiaiare all'indietro per Quacquarelli da questi a Monaco che torna indietro sempre con la collaborazione del lotto da questi a strafacce Cerca l'imbucata, tocca a Monaco che riesce a tenere anche la palla all'interno del rettangolo di gioco. Il dialogo poi tra il 13 e il 2 a propizzare l'8 che cerca di andare ancora dentro dal 2. Troppo lunga. Ma adesso seguiamo la ripartenza di Andrea Simone che cerca e trova Fabio. Da questi a Roby Conti Superbike. Prova ad avanzare il numero 7 che pensa al tiro. Lo prova Anni Chiarico. Ancora una volta Roby Conti. Ancora una volta Anni Chiarico. Che sicuramente... Sta disputando una gran partita così come è l'andata. Adesso Andrea Simona cerca il pallone dentro. Attenzione la ripartenza è un 2 contro 2. Monaco contro Fabio. Monaco riesce a essere contenuto molto bene dal numero 11 del balzo. E poi Fabrizio Di Simone prova a calciare. Palla alta sopra la traversa. Adesso Conti che va da Simone. Cerca l'imbucata per il fratello. Capisce tutto Monaco che prova a ripartire. È molto buona la prestazione da parte anche di Marco Monaco. che È entrato molto bene in campo. Adesso dolorante alla spalla sinistra Fabrizio Simone che finisce giù Fabio li ha due passi assieme a Monaco a sincerarsi delle condizioni Poi arriva anche il medico Si rialza ora quando mancano 4 minuti e 17 secondi al termine di questa prima frazione di gioco Adesso Conti che va dentro da Fabio che sfida a Canale fa fuori secco Fabio dentro la palla per nessuno Molto bene lo spunto qui da parte del numero 11 del Balsa, Che però non è riuscito a servire nessuno al centro Ancora la conduzione da parte di Fabio Di Mauro che va a destra da Ettore Fadiga che cerca ora una soluzione, cerca una sovrapposizione, si allunga un po' il pallone, poi va dentro a Fabio che carica il sinistro, bravissimo Luffy. poi la palla rimane là e straface, riesce a far ripartire i suoi bravo conti in chiusura su Luffy. E una straface, cerca l'imbucata, capisce tutto però Toschi che ora cerca di gestire con la collaborazione di Fabio l'1-2 tra il 14 e l'11. Non si chiude perché arriva un ottimo ripiegamento difensivo da parte di Straface che può ripartire. Lo fa con la collaborazione di Di Norcia che gestisce il pallone e lo pulisce. Lo gioca nuovamente per il numero 13 da questi a Canale, che vuole il centro del campo, lo tiene, poi va a servire Lofi, la solata su Fabio, Lofi dentro per Di Norcia, non ci arriva Conti ed è 4-2 Antonio Di Norcia, sigla il doppio vantaggio per il Sant'Agata, una manovra nata dal proprio fantasista Lorenzo Canale, poi confezionata da Lofi, un cioccolatino per Di Norcia, tutto troppo facile per il Sant'Agata che non ha trovato l'opposizione... Di un Balza che dietro sta scricchiolando. Adesso vediamo Fadiga che va a cercare proprio Mordacci. Capisce tutto ancora Canale che può ripartire. Sprinta sempre 12. Che gioca ora questa sfera al centro per Lofi. Che va dentro per Di Norcia. Doppietta più veloce nella storia del futsal per Antonio Di Norcia. Che confeziona così addirittura la manita per il Sant'Agata. I danni del Balsa. E 5-2. E manca un minuto. Mordacci si va a riprendere la sfera. La gioca ora in direzione Fadiga. Ancora il numero 3. Inventa per Mordacci il numero del... Numero 29, poi attenzione Robiconti, superbike il destro, Anni chiarico, ma la palla rimane lì, attenzione ancora Toschi, rimessa in gioco, in favore del Sant'Agata. Seguiamo Ettore Fadiga, che cerca la palla dentro, Anni chiarico, tocca e non arriva di pochissimo mordacci su una sfera insidiosa. E ora manca pochissimo, con Anni chiarico che va lunghissimo a cercare l'officia domestica questo pallone, attaccato poi da Fadiga il numero 11, ma la palla è uscita. Può ribattere ora proprio attore Fadiga. Che va da Robiconti Superbike e che calcia su perché non c'è più tempo. Finisce ora la prima frazione di gioco. Si conclude col punteggio di 5 2 per i padroni di casa. Un balsa che non sta riuscendo a tenere i ritmi di un ispiratissimo Sant'Agata. Eccoci al termine dei primi 20 minuti di gioco effettivi. Il punteggio alla palestra comunale di Sant'Agata dice 5 2 per i padroni di casa. Sicuramente una bella partita. Però il Sant'Agata sicuramente ha dimostrato di avere qualcosina in più e di avere più motivazioni. Sì, comunque, come dicevi te, una bella partita. 7 gol in un primo tempo non si vedono spesso. E di sicuro, appunto, questo potrebbe essere anche causato dalla situazione. In classifica delle due squadre, penso che comunque i padroni di casa stiano andando a una velocità maggiore rispetto al Balsa. Abbiano un po' più di forza nelle gambe, e questo appunto è stato certificato anche dal risultato del primo tempo: 5-2. E su Fabio? Fabio, sicuramente non è andato male, però, un po' nel marasma generale ha fatto fatica anche lui. Sì, effettivamente Fabio magari non sta facendo la sua miglior partita, Ma anche considerando le sue reduce prestazioni. Però comunque, non penso stia disputando un brutto match. O intanto, magari, in qualche situazione qui, eh. è vicino alla porta, potrebbe gestirla con più lucidità. Vediamo se poi, magari, Il secondo tempo, riuscirà a trovare il gol e che fino ad adesso gli sono mancati. Tra l'altro, c'è da dire che anche sfiorato il gol all'inizio. Inizio del primo tempo Detto questo noi possiamo andare all'interno del secondo tempo Catapultiamoci e vediamo quale sarà l'esito finale di questa sfida Andiamo. Andiamo Eccoci di nuovo in onda per seguire assieme quello che sarà l'epilogo di questi secondi 20 minuti di gioco Vedremo quale sarà la reazione da parte della squadra di mister Velimir Mirandrej Ma è tutto pronto Di Norcia gioca questo primo pallone all'indietro per strafaccia. Da questi a acquacquarelli. Ancora è il numero 13 Cosa ci dovremmo aspettare da questo secondo tempo Fre? Sicuramente nel primo abbiamo visto un ritmo molto incalzante Specie da parte del Sant'Agata Tantissimi gol e quindi sicuramente c'è da aspettarsi tanto spettacolo anche nei prossimi minuti dei gioco Dunque Roby Conti davanti a sé a Canale Un cliente scomodissimo Lo sai il 7 che vorrà all'indietro dal 14 Da questi al 29 di Norcia lo attacca Molto bene il lavoro di Mordaci che vuole il centro del campo Non glielo concede però Lorenzo Canale Il tutto campista del Sant'Agata Uno dei giocatori più pericolosi dei padroni di casa E forse dell'intero campionato Ma seguiamo il 12 che va da straface Da questi a Di Norcia Lavora bene questo pallone Il numero 9 che torna indietro sempre da Canale, che fa fuori il portiere, Canale, Conti sulla linea e poi di Norcia, si divora la tripletta nonché il suo ipotetico quattordicesimo gol in stagione, ad un passo dal 6 a 2, a un passo dal capo, il balza che adesso riparte con Roby Conti Superbike che va da Mordacci, sbaglia lo stop, il numero 29 capisce tutto, Quacquarelli vis-à-vis con Di Bitonto, Quacquarelli doppietta. 14 in stagione, immagini bellissime, l'abbraccio, in tribuna e adesso belle queste immagini. Tutto troppo facile per il Sant'Agata. È stato fischiato un fallo che batte proprio ora il numero 13, che va da Bahì ancora strafaccia, attaccato dal Caimano. Buca l'intervento il 13, adesso un po' di confusione. E Aiman Maizi va dentro per Fabrizio Simone, la palla rimane lì. Anichiarico: Intervento incredibile da parte del numero 1 del Sant'Agata. Qui buona la risposta del balsa con Aiman Maizi. Anichiarico c'è: c'è il destro caldo. Il numero 8 qua acquarelli che vorrebbe ora la sfera, lo accontenta Bahi, lo fa sfociare ora il suo destro, Quacquarelli però la palla si perde ampiamente alta, c'è anche il cambio entra Fabio Di Mauro con la 11, esce Giacomo Toschi con la 14, vediamo se riuscirà a dare il suo apporto, cerca sempre il numero 12 di creare, lo fa con la collaborazione di Quacquarelli che va al destro palla alta, sopra la traversa bellissima la parata di Nicola Di Bitonto adesso Canale va subito dietro. a Bahi altro destro, e adesso il balza si vede passare i palloni da tutte le parti, ma seguiamo Nicola Di Bitonto per la reazione Ettore Fadiga che prova a ripartire Uno sguardo attorno a se va a premiare Andrea Simone Si alza il dottore Si abbassa il Caimano che riceve ora la sfera d'Andrea Da questi a Fabio che punta Quarelli. Buono il dialogo con Andrea Simone che va Con la punta del piede destro a calciare in porta Nichiarico però puntuale Bella trama di gioco costruita qui dall'11 e l'8. Adesso può ripartire ancora una volta Il Sant'Agata La palla però rimane lì Gestisce Ettore Fadiga che va dal Caimano Da questi Andrea Simone Prova a ripartire ancora una volta. Fabio vuole la palla. Andrea Simone preferisce passare prima dal Caimano. Da questi è a Fadiga che va al destro. La palla murata rimane lì. Lorenzo Canale ripulisce. E poi Quacquarelli cerca l'imbucata. Buono il pressing di Fabio a favorire il recupero palla da parte del Balsa. Ettore Fadiga però sciupa su questo passaggio erroneo. Adesso Bahi pronto a giocare lì dietro per strafaccia. Ancora Bahi, strafaccia. Cerca il dialogo ancora col 7. capisce tutto Andrea Simone che cerca lo spazio per il destro, lo vorrebbe palla Fabio, Andrea Simone va indietro da Ettore Fadiga, lo attacca di Norcia, Ettore Fadiga con la sola, il numero su di Norcia, Fadiga, con la punta vede la porta, calcia direttamente lui, Ettore Fadiga, nono centro di stagione per riaprire una partita apparentemente chiusa, la riapre il dottore. Eh sì, questo è veramente un grandissimo gol da parte di Fadiga, gol di qualità, se ne va via sulla fascia sinistra con un tunnel, e eh, infatti arriva anche la Paccheri di Bitonto appunto. A certificare di quanto il suo gol sia stato bellissimo 6 a 3 Partita comunque non è chiusa Perché il tempo c'è Il tempo c'è E a meno 3 Adesso il balza deve crederci Almeno per onorare quest'ultima partita Di certo non conta ai fini della classifica Il balza è ottavo Nel bene o nel male Però non fa mai bene Perdere con un passivo pesante Comunque ci sta Non voler far troppa brutta figura Ma adesso seguiamo Andrea Simone Che trova una linea di passaggio interessante per Fabio Che punta a strafaccia Fabio si sposta al mare Sul sinistro Ma izzi Devia fuori dalla porta Il tiro di Fabio Che sarebbe entrato Clamoroso e vediamo quello che è successo anche dal replay a un passo dalla quinta marcatura in Serie B in questo caso a Negargliela. non è stato un difensore del Sant'Agata bensì Ayman Maizi. eh sì per guizzo questo di Fabio sulla fascia sinistra e eh, poi anche la conclusione era probabilmente all'interno dello specchio Maizi si è trovato nel posto sbagliato nel momento sbagliato ha cercato di riviarla verso la porta anche se poi il pallone sarebbe entrato e qua chiaramente la partita avrebbe potuto prendere un'altra piega chiaramente con un eventuale 6 4 intanto è entrato anche il 2006 De Magistris Mattia nelle file del Sant'Agata Ma adesso seguiamo Di Norcia che va proprio da De Magistris Il sinistro di Bitonto con la faccia quasi Rimessa affidata ai piedi di Canale Il contro movimento di De Magistris e Arriva il gol di Mattia De Magistris Se apoteosi Sant'Agata E blackout balza Eh sì, sicuramente De Magistris si muove anche bene In mezzo all'area di rigore però qua La retroguarda del balza un po' troppo passiva Ho visto anche una reazione vistosa da parte del mister Andrej che penso abbia sicuramente fatto bene, perché qua veramente la difesa del balza è rimasta a guardare. E adesso è 7 a 2, più 5 per i padroni di casa, diventa veramente difficile, chissà cosa sarebbe successo quando Fabio fosse riuscito a mettere a segno la rete del potenziale 6 a 4, ma adesso attenzione il roraccio di Andrea Simone, la palla rimane, e lì arriva anche il gol ancora una volta di Di Norcia, 8 a 2, adesso il balza davvero spera che questa partita finisca in fretta perché davvero le cose non stanno andando adesso vediamo anche l'abbraccio in tribuna con Garofalo l'infortunato del Sant'Agata belle queste immagini, bello il segno di coesione tra parte, da parte dei giocatori di tutto il Sant'Agata però il balza davvero non c'è eh sì, di Norcia la tripletta l'ha cercata diverse volte in questa partita e adesso alla fine l'ha trovata eh, sicuramente l'ausilio da parte del Balsa c'è tutto ancora una volta Adesso seguiamo Fabio che cercava una soluzione, va da Fadiga, da questi al Caimano che cerca lo spazio per il destro, lo prova, strafacce, devia, rimessa in gioco in favore del Balzo. Fabrizio Simone, uno sguardo al centro, il Caimano viene incontro, la palla arriva però a Fadiga, da questi a Fabio che cerca una soluzione, cerca lo spazio per il sinistro, buona la palla per Caimano, la palla rimane lì, Simone il palo! E poi Annichiarico tocca in maniera provvidenziale, ha disegnato una traiettoria bellissima qua, Fabio un assist al bacio in mezzo a tre persone. Peccato per il balza che non si è riuscito a trovare la rete del 7-4. Eh sì, questa era sicuramente una bella occasione anche per Simone che non è riuscito a trovare lo specchio. Peccato, eh, sicuramente l'occasione era abbastanza ghiotta. Ettore Fadiga, Fabio si riesce... A districare bene in mezzo al traffico e gestire questo pallone ancora per il dottore. Da questa è al Caimano. Che cerca una soluzione. La trova in Fabrizio Simone di prima per Fadiga. Di prima per Fabio che va al sinistro. Anni chiarico. Chiude le gambe. Sventa il potenziale 8 a 4. Attenzione a Quacquarelli che prova a ripartire. Amiam Maizzi in chiusura. Molto bene per Fabrizio Simone che ha spazio davanti a sé. Carica il destro. La palla rimane lì. E chi la riconquista? Se non il solito, Lorenzo Canale. Qualche numero anche il numero 13. Amiam Maizzi si riconquista la sfera e poi va da Fabio il destro. Ancora una volta Anni chiarico, Non è giornata. Per lì, il numero 11 del palazzetto dello sport di Baricella che non riesce a trovare la rete nonostante i numerosi tentativi su questo punteggio c'è davvero ben poco da inferire ma adesso è il roraccio di Robiconti capisce tutto Coccarelli che può ripartire il numero 8 avversario il capitano in buca dentro ancora una volta per Monaco capisce tutto Faliga che può ripartire sbaglia anche il numero 3 capisce tutto il 13 che va al destro di Bitonto para il direttore di gara dice che bisogna ribattere perché c'è di Bitonto a terra e anche Ignazio a sincerarsi delle condizioni di Bitonto, entra Stefano Gaccavale, Steve, che difenderà la porta del Balsa. C'è ancora Monaco, punta un po' tutta la retroguardia avversaria, Monaco sprinta via, cerca lo spazio per il sinistro. Steve, la palla rimane lì e poi Fadiga cerca di ripulire, cerca di mettere ordine. Poi buona la giocata da parte di Ettore Fadiga che va da Fabio, che cerca di girarsi, poi allarga bene sulla destra dove arriva Giacomo Toschi che però non riesce ad evitare che il pallone esca e ora Di Norcia va dentro per Canale, cerca... Ora l'imbucata per Bahi, Fabio molto bene sul numero 7 e sporca la sfera, ritarda un tempo di gioco ma non impedisce a Lofi di andare dentro per di Norcia. Che trova anche il suo poker personale, nonché quindicesimo gol in stagione, adesso diventa proprio umiliazione Balsa. Può ripartire il Sant'Agata che va lunghissimo da Lofi. Di Bitonto non c'è ma c'è Steve Cavale che lo ha rimpiazzato bene perché riesce a arpionare la sfera e a far la sua Dunque Maizi che va in verticale per Mordacci che cerca il destro. La palla sibila il palo ancora una volta e si perde sul fondo. Nulla da fare per il balza Toschi vuole l'avanzamento di Eman Maizi. Poi ci ripensa. Va ancora all'indietro da Conti. Che carica il sinistro. Solo per un attimo torna sempre indietro la Toschi. Che fa fuori sia di Norcia che straface. Poi larga a sinistra per il Kemano E arriva la risposta ancora una volta di Anni Chiarico. Che si fa trovare presente fino in fondo. E poi Mordacci. Conti un po' di confusione. Straface cerca di mettere ordine. Ora cerca di farlo anche il capitano del balza Che gestisce la palla con la sola. Poi larga a sinistra. Dove c'è sempre Aiman Maizi. Che sfida Bahì. Poi deve rimpostare. Lo capisce ora il Kemano Che va indietro da Toschi. Da questi a Robiconti. Superbike. Davanti a sia a straface. Lo guarda negli occhi il numero 13 Conti cerca la verticale per Mordacci. Non lo capisce. Il 29. La palla si perde sul fondo. E ora Conti va a giocare la sfera per il Caimano. Da questi, ancora superbike. Cerca una soluzione, Conti. Dunque il Caimano, ancora Conti cerca l'imbucata. La trova ora per Giacomo Toschi. Che cerca la porta. Diventa un passaggio. Il tentativo di punta per Annichiari chiarico strafacce. Cerca di mettere in moto Bahi E con quest'ultima azione si chiude ufficialmente il campionato del Bals Il risultato finale dice 9 a 3 per i padroni di casa Sicuramente una partita non positiva per la formazione di Mr. Veli Mirandrec Che però non va a intaccare quello che è stato il cammino di questo splendido campionato Eccoci Fred dunque in questo post gara Il punteggio finale dice 9 a 3 per il Sant'Agata Una partita dove i padroni di casa hanno primeggiato Ma hanno voluto in maniera sonora ampliare il passivo Evidentemente ci tenevano tantissimo ad ipotecare questo nono posto Sì hanno fatto sicuramente una bella partita Però dall'altra parte non hanno trovato l'opportunità posizione del balza che ha fatto sicuramente una partita non ottimale si è un po' lasciato andare secondo me ho visto tanti errori un po' di leziosismo anche di tanta superficialità e alla fine il risultato è netto e ha portato il balza a perdere appunto l'ultima giornata di campionato in maniera comunque giusta meritatamente Eh sì, si è perso malamente ed è questo il peccato più grande magari aver chiuso la stagione con una nota così negativa che comunque non deve andare a compromettere quello che è stato il percorso di questo anno è peccato ancora di più il fatto che sul set 3 Fabio aveva fatto praticamente il gol del set 4 tolto da Iman Maiz il caimano che si è vendicato della palla non data nell'ultima gara un intervento Così così, è riuscito a deviare involontariamente fuori? Sì, è comunque un peccato aver visto una prestazione così da parte del Balza. Non c'era togliere quanto di buono ha fatto, soprattutto nella seconda parte di stagione. Sicuramente il campionato del Balza si può ritenere positivo per quello che è stato. E adesso noi andiamo a sentire Fabio e chiudiamo questo campionato di Serie B di Futsal. Andiamo a sentire Eccoci dunque nel post partita con Fabio. Fabio, purtroppo oggi avete perso, avete perso anche con un passivo abbastanza pesante. Cosa ne pensi della partita? Qual è stato il problema principale? Tanti problemi: è stata una brutta partita. Prima di tutto, l'atteggiamento. Siccome diciamo tutti un po' hanno pensato a se stessi, data che era l'ultima partita, diciamo si era Interessati ad aumentare il proprio numero di gol che a vincere, quindi, siccome il problema principale è stato da questo punto di vista, poca coesione di squadra, non c'è stata la propria partita. Non abbiamo creato nulla, davvero una brutta partita da parte nostra. Anche tu pensi di aver cercato in più riprese il gol? Sì, l'ho cercato diverse volte, ma c'era un po' di confusione in campo e non sono ancora abbastanza bravo da risolvere il disordine, anzi, creo ancora più disordine quando non vengo messo in condizione. Quindi, ho avuto un po' di problemi anch'io. E qualche volta che sono andato al tiro, troppo non sono riuscito a segnare. Sì, non ho avuto tantissime occasioni. Anche questo mi sintomo della brutta partita. Peccato perché. Il quinto gol in Serie B lo stavi raggiungendo, e c'è stata quella direzione sotto porta. Quanto è rosicato lì. <ride> Sì, ho rosicato abbastanza, però cioè, il dispiacere più grande è stato in generale sulla partita Cioè davvero mi dispiace concludere la stagione così Nel complessivo ci possiamo dire soddisfatti della stagione Quindi niente, cercheremo di ripartire con quello che ho imparato E provare a fare di meglio la prossima stagione Quanto sono mancati secondo te Pozzi, Ferrante e Fusca quest'oggi? Sì, tutte le assenze sono pesate tantissimo ovviamente Sia dal punto di vista mentale Perché siamo tutti ritrovati a giocare molti più minuti Rispetto a quello a cui eravamo abituati Sia dal punto di vista in campo sono mancanze importantissime E quindi si è vista tanto Io adesso direi che possiamo andare con le domande di Francesco andiamo da lui tralasciando quella che è stata la partita di oggi si è notato un bel cambiamento nei confronti del balza nella prima parte di stagione infatti avevate collezionato soltanto 11 punti nella seconda ben 19 per arrivare a raggiungere quelli che sono stati i 30 punti stagionali qual è stato il vero cambiamento nel balza ci sono stati tantissimi cambiamenti a livello di innesti nella squadra sono arrivati Ferrante Calaia Ayman all'inizio ovviamente il mio contributo era abbastanza scarso poi con il tempo sono iniziato a migliorare un po e quindi sì è stato principalmente i giocatori che sono arrivati che hanno dato sia il contributo in campo sia a livello mentale cambiano la squadra come valuti in generale questi che sono stati i tuoi primi sei mesi nel mondo del futsal, come ti sei trovato e se effettivamente ti piace di più del calcio? È un po' difficile dirlo dopo questa partita veramente brutta. Però in generale mi posso ritenere soddisfatto. Mi sono divertito molto in questi sei mesi. Non vedo l'ora di ricominciare la prossima stagione, ovviamente con il futsal. Allora noi adesso richiamiamo Antimo e andiamo in chiusura. Eh sì, ragazzi, noi adesso possiamo andare in chiusura, ma prima di farlo ci tenevo tantissimo a ringraziare tutto il poggese partendo dallo staff, dal presidente Edo, da Luigi Caccavale, il team manager, Alessandro Poggi, il direttore sportivo, l'allenatore, Veli Mirandrej. Insomma, tutti coloro che ci sono dietro questa magnifica società che ha dato modo di poterci esprimere al meglio. In una stagione davvero bella. Inoltre, ringraziamo anche i ragazzi del Balsa che hanno collaborato con noi in diversi video. e Comunque, hanno fatto un gruppo incredibile. In cui Fabio si è ambientato benissimo. Per cui li ringraziamo. Ma Ringraziamo anche voi per il supporto che ci avete dato nel corso di questi mesi. Sì. Infatti, avete visto anche voi di come siamo cresciuti notevolmente con i numeri. Ci auguriamo che comunque riusciremo a crescere notevolmente anche nel corso dei prossimi mesi. Te, Fabio, hai qualcosa da dire? Sì, mi aggiungo anche io ai ringraziamenti a tutta la società, ovviamente, al mister, al presidente, al direttore sportivo. Ovviamente, ringrazio anche tutti voi per averci seguito. Spero che continuerete a farlo e spero che vi stia piacendo questa serie in generale il mondo del futsal che a me personalmente mi è piaciuto tantissimo quindi spero che continuerete a seguirci sia quest'estate con i vari tornei che faremo sia dalla prossima stagione e vedremo con che squadra, vedremo se è sempre qua forse questo è meglio no e niente concludiamo e allora noi ragazzi vi ringraziamo anche oggi per aver seguito questa partita e questo video vi ricordiamo come sempre di mettere un mi piace al video commentate in tantissimi poi chiaramente questi commenti li prenderemo all'inizio della prossima stagione magari e come sempre iscrivetevi al canale e attivate la campanellina siamo ancora quasi a 100.000 iscritti ragazzi iscrivetevi è molto importante puntiamo a questo traguardo entro l'inizio della prossima stagione, quantomeno. Mi raccomando, fatevi sentire che il nostro supporto che non è mai mancato in questi mesi. Non fatelo mancare nemmeno oggi. Noi ci vediamo con il prossimo video e con il Fuzza. Con la prossima stagione. Ciao, ragazzi! Ciao ragazzi!